in questo nuovo video oggi venite insieme a me a curiosare dentro il mio armadio e ad aiutarmi a farmi compagnia mentre faccio il cambio degli armadi circa un mesetto fa vi ho chiesto se eh, volevate appunto curiosare nel mio armadio se volevate fare questo video insieme a me e appunto avete risposto positivamente quindi eh, ora è arrivato il momento di fare questo video e niente andremo a togliere le cose estive che ovviamente non utilizzo più andremo a togliere le cose che non uso più da tempo quindi quelle che mi accorgo che non utilizzo, che non mi servono più o quelle che sono particolarmente vecchie e andremo a riempire di nuovo l'armadio insomma con le cose per l'autunno-inverno, per, per la stagione che sta arrivando ecco. e niente, andiamo dunque questo qui è il mio armadio tutto quanto praticamente parte da questa anta in vetro fino a girare l'angolo e continua un pochino anche da questa parte e poi ho anche quattro cassetti di uh, vestiti anche su questa cassettiera qua mentre sul resto ci sono uh, trucchi e gioielli e smalti e carte invece sull'ultima cassettiera su questi quattro cassetti invece ci sono ancora vestiti quindi andremo ad aprire anche lì e poi lì dietro c'è anche l'appendino dove ci sono due o tre cosine eh, da togliere quindi andremo a fare anche quelle l'unica parte che non andremo a fare dell'armadio è la prima anta che è quella a vetro dove c'è appunto eh, la roba di mio marito che non andremo a toccare dunque andiamo ad aprire la prima anta In questo armadio come potete vedere non ci sono soltanto i miei vestiti ma c'è anche qualcos'altro e che eh, ogni tanto non so dove mettere le cose e quindi le infilo dentro l'armadio aspettando di trovargli un padrone ma adesso andiamo a vedere il tutto qua sopra tengo tutte le giacche in particolare quelle di jeans e quelle in pelle che io le definisco in pelle ma non è pelle in realtà Qui nell'angolo ci sono anche dei golfini, golfini che ho scelto di regalare perché ce li ho nell'armadio da un po' di tempo e negli ultimi due, forse anche tre anni, non li ho mai utilizzati. Io li, tengo, li ho sempre tenuti pensando prima o poi eh, li metto perché sono utili, magari servono eccetera, però in realtà... Ho visto che negli ultimi due o tre anni non li ho mai messi quindi quest'anno ho deciso di regalarli per quanto riguarda le giacche le mie preferite sono senza dubbio quelle in pelle questa qui è marrone e felix non giocare con la videocamera se vedete traballare è il gatto che sta giocando, quindi non c'è un terremoto e vi stavo dicendo appunto che uno dei miei capi preferiti sono le giacche in pelle e questa qui è marrone di là pesa vedrete anche quella nera ma eh, ce l'ho anche in altri colori come bianco e rosa poi qua ci sono altre giacche eleganti, ne ho buttate via un paio anche nell'ultimo cambio di stagione appunto perché vedevo che non le utilizzavo. Da questo lato ci sono dei lavoretti, delle creazioni, non so come le chiamate, che ho realizzato io, tranne questa che mi è stata regalata <coughs> e, e che sono in cerca di casa. Qui per esempio c'è una torta. Che in realtà è una scatola regalo dove all'interno insomma si può mettere il regalino, un portachiavi abbinato a una lavagnetta e questa credo di sapere a chi la voglio dare ma devo trovare il momento giusto per farlo. E il biglietto di Natale che abbiamo realizzato l'anno scorso, e poi anche questa scatolina che è un porto oggetti, un porta gioie che io um, amo tantissimo e ne sono particolarmente fiera, qui c'è la borsa per la fotocamera, qui c'è Felix che ci fa compagnia e qui ci sono dei cassettini porto oggetti nella quale ho messo per il momento le cosine per le nail art ma che dovrò spostare poi negli altri cassetti, qui sotto ci sono tutte le mie borse, qua ci sono borse per l'estate quindi le andiamo a togliere e le mettiamo via per il prossimo anno i jeans bianchi li tengo ancora per un po' poi casomai tra un mesetto Tolgo qui c'è un maglioncino tutto forato che tengo ancora dentro l'armadio anche se credo che non utilizzerò perché io sono freddolosa e come vedete ho già sul maglione di lana quindi dubito che questo lo utilizzerò ma lo metterò via quando metterò via anche i jeans bianchi Ok qua per il momento svuotato vado ad aprire i cassetti dunque per quanto riguarda il primo cassetto sono tutte le magliette con le maniche corte e qua dietro ci sono alcune magliette con le maniche lunghe che ho tenuto per sicurezza eh, durante l'estate ma sono proprio due o tre e ha alcuni maglioncini e felpine leggere quindi tutta questa roba qui la vado a togliere andando però ad eliminare le cose che non uso più quindi queste le tengo sono delle camicette molto carine che mi piace utilizzare con i jeans ma che deve entrare nelle scatole per il prossimo anno poi questa una camicia anche questa con le maniche mezze maniche la tengo ancora un po' queste sono delle canotte che non ho mai utilizzato e quindi credo proprio che sia arrivato il momento di dargli una nuova casa questa è una canottierina che io amo ed è tutta decorata con queste perline e poi questa è una maglietta con le maniche a tre quarti con il foro dietro però in realtà è da tanto che non la utilizzo più e quindi troverà una nuova casa questa è una maglietta con maniche lunghe queste anche le teniamo qui queste anche ok dunque momentaneamente nel primo cassetto ho tenuto alcune magliette con le maniche a tre quarti che mi auguro di utilizzare ma che già sono utilizzerò e poi tre magliette con le maniche lunghe e qui ci sono tutti i maglioncini e le felpe leggere appunto che vi dicevo prima nel nuovo cassetto ci sono tutti i shorts e canotte quindi qua credo che andrò a svuotare tutto allora, shorts canotte, shorts leggings shorts dunque anche questo cassetto è vuoto L'ho svuotato completamente perché c'erano solo cose completamente estive e devo dire che mi sono accorta davvero di quante cose ho perché alcune cose che c'erano dentro questo cassetto, almeno la metà, non le ho mai usate durante l'estate ma non perché non mi piacessero ma perché non mi ricordavo di averle e questa è una cosa grave secondo me. Comunque, come sempre spero di essere nell'inquadratura mentre vi parlo. Comunque questo è vuoto, qua sotto c'è tutta la roba che ho tolto dal cassetto e che dopo andrò a mettere nelle scatole. Passo al terzo cassetto, ah, ok qua è un disastro, ci sono tutti i capi che io utilizzo come pigiama, sono semplicemente delle maglie e dei pantaloncini o delle tute nel caso appunto di questa stagione qui. E... Preferisco questi al posto dei pigiami perché secondo me sono più comodi. E niente, quindi adesso vado a togliere tutte le cose corte e terrò soltanto quelle lunghe. Dunque, ho appena finito anche il cassetto dei pigiami. Qui ho messo tutte le magliette dietro i pantaloni e nell'angolo le canotte. Mi è venuto in mente mentre sistemavo il cassetto che probabilmente mi chiederete che metodo utilizzo per l'armadio appunto. Il metodo che utilizzo io è ispirato al metodo con Marie che sicuramente ne avete già sentito parlare e probabilmente avrete già una vostra opinione Se volete conoscere anche la mia lasciate uno scritto giù nei commenti che vi dirò anche la mia su questo metodo e soprattutto vi spiegherò più dettagliatamente come organizzo e come sistema l'armadio che appunto è ispirato al metodo con Marie ma non è uh, identico appunto e i vestiti appunto sono tutti piegati con il suo metodo perché davvero risparmio tanto tanto tanto spazio dunque a questo punto questo pezzo di armadio ho finito di svuotarlo, passo all'angolare, qui ehm, intorno ci sono i vestiti da regalare, quelli da mettere nelle scatole per il prossimo anno, sono lì e poi qui a terra e poi andremo a fare anche questo. Dunque a questo punto andiamo a fare l'angolare. Qui dentro c'è il mondo davvero, in alto tengo le mie gonne, mentre sotto tengo tutti i vestiti da appendere che in linea di massima sono solo abiti. Tra le altre cose qui dentro c'è anche il vestitino della prima comunione di mia figlia che amo ed è stato un regalo che, appunto, ho voluto fargli e mh, lo tengo dentro l'armadio perché ho paura di rovinarlo e quindi per il momento resterà lì e poi nel caso cercherò un posto al riparo da un'altra parte Dunque, questa è una camicia non sono molto sicura di tenerla, ma per il momento ancora non mi va di darla via. Qui ci sono altre due camicie. E no, queste le devo dar via assolutamente, non le uso da decenni, sul serio. E non sono neanche una grossa amante delle camicie. E quindi queste cercano una nuova casa. Qua c'è una camicia nera ma per il momento la tengo, camicia in jeans e questa rimane con me, mentre qua ci sono due abitini molto molto estivi e quindi questi vanno nella scatola per il prossimo anno. Anche questi sono tutti abiti e gonne lunghe che vanno a finire nelle scatole per il prossimo anno. Uh, posso farvi vedere, non so, questo abito blu, una gonna nera che amo tantissimo e che uso tantissimo ogni estate. Un abitino che ho preso quest'estate da Terranova ed è bellissimo. Questo, questo, un altro dei miei abiti preferiti, questi, questi, e uno azzurro e poi un altro nero in pizzo. E dentro l'armadio sono rimasti appunto, alcuni vestitini con le maniche lunghe, tipo questo, preso da pitarello. In alto ci sono tutte le mie gonne. E questo è un vero cimelio perché è il capo più vecchio che c'è dentro il mio armadio e se vi dico che è il più vecchio è davvero vecchio l'ho comprata che avevo 17 anni ma nonostante tutto questo tempo è ancora perfetta e continua a starmi benissimo e, ed è uno dei miei capi preferiti tra l'altro e, e lo uso davvero tanto tanto tanto tanto Ma è ora di metterlo via per il prossimo anno. Queste sono gonne nere che però sono pesanti e quindi le posso tenere anche per l'autunno. Qua altre gonne per il prossimo anno. Queste invece sono anche queste tutte pesanti quindi restano qui e questa qui invece era una gonna per... che ho utilizzato per un matrimonio diversi anni fa ed è arrivato il momento di regalarla. Qua sopra ci sono una marea di jeans ma è un lavoro che devo fare per ultimo perché devo provarli tutti, vedere quelli che mi piacciono, quelli che mi stanno bene e eliminare tutti gli altri e queste, queste invece sono delle gonne pesanti che eh, appunto possono rimanere dentro l'armadio che vanno bene anche per uh, l'autunno e l'inverno qui nell'angolo invece Ci sono due appendini portagioielli che ho realizzato io per organizzare l'armadio e devo dire che è molto molto utile. Eh, in realtà qui ci sono soltanto quelli di bigiotteria di plastica più che altro oppure quelli in stoffa e li tengo appunto dentro lì per non riempire i, i cassetti e quindi insomma li tengo appesi, sono tutti in vista e non si annodano e... Quindi se non sapete come organizzare i vostri gioielli, questa è davvero un'idea che dovete assolutamente provare. Tra l'altro qui sotto, seppellito dai jeans, c'è un vassoio dove all'interno tengo tutti i prodottini di bellezza che mi vedete realizzare nelle ricette. E praticamente c'è la mia scorta, come per esempio questo che è il balsamo labbra, buonissimo. Oppure questo è un balsamo colorato. E poi lì in fondo c'è qualche struccante, latte detergente, insomma, cosine che realizzo e che tengo lì, insomma, in attesa di essere utilizzati. Quindi chiudiamo anche questo armadio. Ora ci spostiamo verso sinistra, dunque questo è l'ultimo pezzo del mio armadio e qui tengo tutti i giubbotti e generalmente questi rimangono qua praticamente quasi tutto l'anno. Non so, per esempio c'è questo cappottino qui che ovviamente rimane nell'armadio perché è assolutamente della stagione che sta per arrivare e poi qui ce n'è un altro però in grigio e poi c'è anche questo che è bianco Qui in alto ci sono dei cassettini eh, che ancora sono vuoti, mentre qui sotto ci sono le scatole delle scarpe dove eh, generalmente tengo gli stivali, per esempio questi che sono quelli altissimi fino al ginocchio che vanno di moda da un paio d'anni e questi sono sempre molto alti ma sono in blu e poi là insomma ce ne sono altri e questo armadio direi che rimane così ed è infatti uno di quegli armadi che, che tengo diciamo, tutto l'anno semplicemente in inverno lo utilizzo e in estate rimane chiuso dunque al momento la situazione è questa qui ci sono tutti i vestiti che devono finire anche questi qua dentro le scatole, mentre laggiù nell'angolo ci sono quelle che devo dare via, che sì, al momento sono poche, ma è perché eh, io faccio questa pulizia diciamo dell'armadio ogni volta che eh, faccio il cambio stagione. Ora andiamo a svuotare eh, questi quattro cassetti, di cui questi due qui, ehm, quello sotto dove ci sono cinture e calzetti, quindi le cinture credo che... Le eliminerò quasi tutte e i calzetti invece no, qua c'è l'intimo e, e le calze, i collant quindi eh, non lo andremo ad aprire assieme mentre in questi due eh, ci sono altre cose super estive eh, tra cui qui sotto jeans e leggings eh, della quale qualcosa rimane qualcosa no e questo qui invece eh, probabilmente andrà a finire tutto nelle scatole. Dunque questo è il primo cassetto mi auguro che nell'inquadratura riusciate a vedere qualcosa A destra ci sono i jeans e Alcuni sono molto molto estivi come questi due Quindi li vado a mettere nella scatola Tanto avete visto anche nell'armadio ne ho ancora una scorta piena e Tutti i leggings leggeri li tolgo E um, rimangono appunto solo i jeans e i leggings pesanti e questo è quello che rimane in questo cassetto e dal momento che qui ho altre tre paia di jeans bianchi credo proprio che quelli che abbiamo tolto prima andranno a finire già nella scatola per il prossimo anno Anche questo cassetto qui ci sono le cinture qui ci sono davvero un'infinità di cinture io non mi ricordo neanche perché non le uso e quindi dovrei provarle tutte e decidere cosa tenere ma di sicuro questa qua argento non l'ho mai usata e continuerò a non farlo Beh, questa non mi piace questa a 3000 anni questa è via questa anche a 3000 anni quelle fine ultimamente mi piacciono e quindi queste le tengo questa no questa sì questa praticamente è nuova Ma non l'ho mai usata Questa anche a 10.000 anni Questa anche è anche una di quelle fine E quindi le mettiamo tutte insieme Questa è fina Ne mancano un paio che sono giù in camper, ma comunque la situazione è già migliorata parecchio. Invece pensavo di prendere tutte um, queste perline di legno, queste specie di anelli, e decorazioni varie sulle cinture che ho buttato... E riciclarle per fare qualche lavoretto, fai da te insomma, a meno che io non decida di regalarle. Quindi, queste due le sistemiamo. Questo invece è il mio bellissimo abito che amo un sacco, deve finire nelle scatole per il prossimo anno bello io lo adoro quindi anche l'appendino è vuoto in realtà mi sono resa conto che sulla sedia c'è altra roba da mettere via che non ho appositamente messo nei cassetti perché sapevo che ehm, non li utilizzo più e idem per la roba che ho tolto dallo stendino perché anche questa è tutta roba estiva dunque mi è venuto in mente che di qua ho anche le scarpe e quindi insomma devo svuotare anche questo credo che eh, rimarrà una buona parte perché comunque le ballerine e le ciabatte le ho ancora in camper tolgo però alcuni sandali che ormai ovviamente non è più stagione e poi andrò a recuperare insomma le scarpe più pesanti. Qua sopra ci sono altre scatole quindi andrò a svuotare anche queste. E niente tra poco vi mostro il risultato finale dunque volevo mostrarvi il casino generale dunque qua ho svuotato e quindi ho pulito qui c'è tutta la roba da mettere nelle scatole i cassetti qua sono, eh, questo è mezzo pieno, questo è vuoto, questo è a metà anche qui eh, più o meno resterà così qua è da a riempire quello che manca questo eh, come avete visto prima è già abbastanza pieno ma dovrò aggiungere alcuni giubbotti appendino svuotato i cassetti questi sono eh, questo è completamente vuoto questo è a metà dove andrò a sistemare appunto i jeans che provvederò di finire eh, prossimamente il cassetto dell'intimo non l'ho toccato perché l'ho rinnovato completamente poco tempo fa, mentre qui le cinture, come vi ho mostrato prima, anche qui ormai metà cassetto è da riempire. A questo punto vado a sistemare tutta questa roba e a riempire i cassetti. Vi evito tutto il lavoro e vi faccio vedere il lavoro finito. Ok, a questo punto la prima scatola è vuota, ora vado a riempirla con tutta la roba che ho sul letto. Nel frattempo qui c'è Felix che continua a farmi compagnia. fai spazio che devo mettere le mie cosine o vuoi che mettiamo via felix per il prossimo anno eh dai spostati spostati spostati spostati spostati spostati E questo è quello che alla fine ho tolto dall'armadio e sono ben quattro borse di eh, roba, quindi insomma sono molto molto molto felice del risultato. E quindi il risultato finale è questo, qui ci sono appunto tutte le mie giacche corte e un paio di capottini insomma per l'autunno inverno qui sotto ci sono tutte le mie borse, quelle più piccole davanti e quelle più grandi dietro in questa scatolina ci sono tutte le mie sciarpe e i foulard nel primo cassetto ci sono tutte le magliette e eh, le felpe pesanti in questo cassetto ci sono qui davanti tutti i maglioncini di lana e qua dietro altre felpe e nell'ultimo cassetto ci sono tutti i pigiami, quelli grossi, quelli pesanti, più tutti i pigiami con le maniche lunghe e i pantaloni lunghi. E qui nell'angolo ci sono le canotte che utilizzo nei giorni più freddi o comunque quando vado in montagna. Allora, qui sopra sono rimaste le gonne che avete visto prima e la bigiotteria e... È... I jeans che eh, non ho ancora sistemato, ma siccome ho il cassetto pieno, come vedrete, li eh, rimarranno in pausa per un po'. Qui ci sono tutti i vestiti, quindi l'ho riempito con i vestiti, eh, con le maniche lunghe, con quelli di lana e anche con i golf lunghi, che è quello che avete visto questo qui in, in tutto il video. Questo qua è il primo e come vedete l'ho riempito con tutti i maglioni, quelli belli pesanti, che utilizzerò proprio nei giorni più freddi um, durante l'inverno. Questo è il cassetto dei jeans e dei leggings, che come appunto vi dicevo ormai è pieno e quindi... Um, quando andrò a togliere, insomma, questi qua più chiari e più leggeri, andrò a, a aggiungere quelli che devo ancora sistemare. Qua c'è l'intimo e qua c'è um, il cassetto con le cinture e ehm, i calzetti allora lì in fondo ho sistemato tutti i calzetti qua invece ci sono quelli grossi che io utilizzo anche come scaldamuscoli ci sono ehm, quelle calze che arrivano insomma al ginocchio che vanno di moda adesso e poi ci sono anche queste che hanno caratteristico disegno ehm, natalizio insomma e poi qui ho sistemato delle cinture e lì in fondo ci sono le cinture che eh, ho tenuto ed infine qui nell'armadio sull'angolo ho tenuto appunto tutte le giacche e cappotti che avete visto prima e in più ho aggiunto anche eh, alcuni piumini insomma pesanti per l'inverno quella scatola l'ho riempita con altre sciarpe di lana, guanti e eh, cappelli. E, sì, queste sono le sciarpe. E qua ci sono i cappelli e i guanti dei bambini. E lì sotto ho sistemato gli stivali dentro le scatole ma ci sono appunto ancora eh, quegli stivali lì. E niente, con questo è tutto, io come sempre mi auguro che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, che vi abbia tenuto compagnia, se avete domande, se volete consigli o trucchetti fatemelo sapere sotto nei commenti che farò un video dedicato per quanto riguarda l'organizzazione dell'armadio, il cambio di stagione o insomma tutto quello che mi chiedete, fatemi sapere se volete il video riguardante a quello che penso eh, sul metodo con Marie e niente ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao